Cristina Buccino in lingerie, le foto sexy su Instagram per una campagna. Cristina in lingerie, le foto sexy su Instagram per una campagna. 2 ottobre 2017, di redazione. Cristina Buccino ha posato, tanto per cambiare, un intimo. La subretta ha sponsorizzato su Instagram una linea underwear con foto sexy. Cristina Buccino non smette di incantare i propri follower su Instagram con scatti super sexy. Questa volta la subretta ha posato per uno shooting prontamente condiviso su Instagram in biancheria intima. Il brand pubblicizzato è Love Loveligiri, che consiste in bralette, reggiseni a balconicini e culotte di pizzo sfoggiati dalla Buccino in conturbanti pose in scatti in bianco e nero. Le generose forme della star si prestano molto bene alla sponsorizzazione, la Buccino ha scelto un completo nero, di pizzo, per una foto in bianco e nero e uno bianco per un altro scatto, sempre prorompente, a colori. La lunga cascata di capelli castani, lo smalto rosso scuro e i gioielli sparsi tra polsi e lobi. Gli scatti hanno riscosso un certo su Instagram, dove la star è seguita da 1,6 milioni di follower, le foto sono state premiate con 50.000 e 86.000 like, con una pioggia di commenti che hanno lodato l'avvenenza della modella, a volte ogni aggettivo è vano di fronte a tanta bellezza, sei stupenda, beato chi se la prende. Con qualcuno che ha aggiunto e poi i maschietti fanno pensieri peccaminosi. Cristina Buccino, nota per una serie di comparsate televisive prima della partecipazione all'Isola dei Famosi nel 2015, è tuttora single. Come aveva dichiarato a Velvet, sono single, anche perché mi sto dedicando al 100% al mio lavoro, quindi sono distratta in questo senso. Non ho un prototipo specifico di uomo ideale. Quello che è certo è che preferisco i mori, con un bel fisico ma non troppo curati. Che ne dite? Con queste foto la Bucci non riuscita a trovare l'amore? Noi glielo auguriamo.